Eh, eh, direi di passare alla domanda che abbiamo fatto, no? All'organizzatrice cioè a colleghi che ha portato a Mesagna, grazie in accordo con il gruppo di azione locale Terra dei Messapi l'associazione GP e il consorzio di difesa questi 25 testate giornalistiche sul territorio Ascoltiamo la, eh, anche perché è molto significativo anzi eh, vi invito proprio ad ascoltarla per capire il perché eh, vengono da una, da, uh, dal responsabile da, cioè dalla coordinatrice e quanto occorre per poter mettere insieme e capire anche l'importanza di questo gruppo che si muove per uh, vedere e soprattutto essere ...ambasciatori verso le proprie terre di ciò che hanno visto da questa parte. Prego la regia di in onda l'intervista. Le prime impressioni, riassumiamole dalle tue parole, di tutti i nostri partecipanti all'Educational. Sì, una cosa è andare a Milano a mostrare le nostre foto, le nostre belle foto sulle nostre spiagge... Eh, ...la nostra enogastronomia, far vedere che il Salento è bellissimo... E un'altra cosa invece è portare qui eh, dei giornalisti che vedono con i loro occhi quanto sia bella la nostra terra. Si stupiscono moltissimo eh, intanto nel vedere i nostri centri storici puliti, ordinati eh, e poi eh, sono rapiti dalla nostra enogastronomia. Così può dire che il Salento, notizia che ha aperto un po' la Borsa Internazionale del Turismo 2013 di quest'anno, è il territorio principe, anzi re, eh, di tutti i territori e le location italiane. Orgoglio salentino, orgoglio pugliese, l'orgoglio che dovremmo portare e mettere un po' in tutte le nostre quotidianità, le attività lavorative. Sì, il turismo deve diventare il settore trainante dell'economia, io dico sempre che non lavoro per nessuno, lavoro per i miei figli, ne ho tre e voglio costruire per loro, proprio per i miei figli, una terra migliore dove un domani possano scegliere se rimanere qui nel Salento perché c'è lavoro oppure andare via, ma dovrà essere una scelta, non dovranno emigrare come i nostri padri. Siamo sulla buona strada. Penso proprio di sì, andiamo avanti e non ci arrendiamo mai.